Claudio Schiavoni, Imesa, S.P.A. Sicuramente i dati più importanti sono quelli di capire quello che è la produttività dell'azienda, secondo me. Sicuramente eh, più sono aggiornati meglio è, ovviamente se accorciamo il tempo va eh, benissimo. La fonte da cui partiamo sono quelle che sono le esigenze della nostra azienda, quindi si fa un'analisi, uno screening, ci cioè siamo appoggiati a eh, una società di consulenza che ci ha fatto un'analisi a 360 gradi e abbiamo individuato quelli che sono i punti nevralgici per lui. Noi investiamo in tutti gli anni in formazione dei nostri collaboratori e soprattutto da un paio d'anni a questa parte stiamo fortemente investendo nella in trasformazione digitale.